Datemi più soldi, più muscoli, più seno, più lusso, più likes, più culo, più macchine, più case, più tutto Oramai una forte propaganda in tutti i media ci fa desiderare di essere di più Ma attenzione! Desiderare qualcosa che non hai ha un unico effetto, quello di ricordarti che non hai quel qualcosa rendendo la tua vita miserabile In questo video voglio convincerti che alcune volte la soluzione migliore è non provare Non provare ad essere ciò che non sei, se lo farai il risultato sarà catastrofico o passerai tutta la vita ad inseguire qualcosa che non riuscirai mai ad ottenere o vivrai una vita miserabile nel cercare di essere qualcosa che effettivamente tu non sei e invece di sbatterti per essere di più su tutto concentrati solo su quello che davvero vuoi mettiamo che tu sia sovrappeso e voglia perdere peso se quello che desideri è il corpo perfetto con un petto da pollo e addominali con tartaruga perfetta ma o di mangiare bene esercitarti e mantenerti in forma hai un problema vuoi essere qualcuno che non sei analizzando le persone che sono dimagrite e si sono mantenute in forma nel lungo periodo si capisce che il cambiamento non è stato guidato da un ragionamento voglio un braccio di ferro e un culo marmorio, no hanno scoperto e coltivato il valore dell'alimentazione salutare dell'importanza dell'attività fisica e hanno lavorato nel plasmare la loro vita di conseguenza i risultati che hanno ottenuto sono solo il risultato di quello che erano. La differenza è sottile, ma allo stesso tempo molto importante. Nella vita, le persone si sbattono per molte cose perché la società propaganda il concetto dell'abbondanza in tutto. Alcune volte, la cosa migliore da fare è non provare. Se per te mangiare in modo salutare e esercitarti è solo un sacrificio narcisistico per mostrare il tuo corpo al mare, e non provarci, piccolo spoiler, nel 99% dei casi fallirai, non provare ad essere ciò che non sei, non provarci proprio, se invece credi che un equilibrio fisico e mentale sia importante, incominci ad appassionarti alla corsa, incominci ad apprezzare le sfide, incominci ad apprezzare il sudore e capirne il vero senso, senza accorgertene, in modo graduale, nel tempo, avrai il famoso fisico da paura, che negli ultimi anni è molto ambito dalla Parte la tua città. Un consiglio. Prendi un foglio di carta e traccia una linea a metà. A destra scrivi ciò che vuoi ottenere, a sinistra i valori che dovresti coltivare. Prenditi un'ora e stacca da tutto. Sali in macchina e dirigiti verso un bosco. Lasciati baciare dal sole, lasciati accarezzare dal vento, ascolta tutti i suoni, alza la testa al cielo, fissalo per un minuto. Contempla la bellezza del mondo e solo ora chiediti voglio davvero coltivare i valori necessari per ottenere ciò che voglio se la risposta è sì allora hai attivamente capito l'importanza di un aspetto nella tua vita se la risposta è no non provarci lascia perdere non provarci nemmeno non provare ad essere ciò che non sei ma attenzione non provarci non ha sempre un'accezione negativa accettare ciò che sei ti rende una persona autentica Bukowski era un ubriacone, una persona volgare, un beone, e nei suoi giorni peggiori un poeta. Nonostante questo, è l'autore di diversi bestseller mondiali. Non ha ottenuto il successo tramite il concetto del sogno americano che pone il cambiamento di qualsiasi aspetto della tua vita pur di arrivare al successo. Lui ha ottenuto il successo accettando la sua natura. Credo che pochi condividano i valori di Bukowski ma altrettanto poche persone sono disposte ad essere brutalmente oneste con se stesse. Il valore di un uomo è misurato dal grado di verità che è disposto ad accettare. Pukowski nel suo epitaffio ha una scritta enorme Don't try, non provare. Per ricordare che l'accettazione della nostra natura sta alla base di un lungo percorso volto a tentare di rispondere all'unica domanda alla quale non avremo mai una risposta. Chi siamo? Boh, non lo so Una cosa che so è che non voglio essere qualcuno che cambia per accontentarli Non voglio essere qualcuno che cambia per vantarmi Non voglio essere qualcuno che cambia per adattarmi Voglio essere qualcuno che cambia per scoprire un altro tassello di questa esperienza che si chiama vita Don't try my friend, don't try Con affetto e speranza, Silvio